se esistesse un libro che descrivesse come funziona alla perfezione tutto il mondo dell'ergonomia che è la scienza che si propone l'obiettivo di studiare l'interazione tra uomo macchina sistemi come questi, queste cose funzionino insieme come comunichino se esistesse un libro che universalmente effettivamente descrivesse questo, nel primo paragrafo del primo capitolo del libro troveremmo la frase Ogni parola è un fallimento. Fondamentalmente perché nell'interazione tra, tra elementi diversi, ogni volta che si deve arrivare a spiegare qualcosa a parole si sta incontrando un limite, un limite strutturale insito nel fatto di dover spiegare quella cosa che vogliamo che venga compresa. L'ergonomia è quella scienza che prova a far interagire quindi eh, l'uomo con, con le macchine, con gli oggetti o comunque all'interno di sistemi diverse, diverse unità in un modo efficiente e quando questi sistemi usano linguaggi diversi abbiamo dei problemi tendenzialmente quello che vediamo quando l'uomo utilizza quindi degli strumenti è che dobbiamo spesso e volentieri dargli delle istruzioni spiegargli come fare il linguaggio su questa cosa è uno strumento potentissimo cioè una persona con un giusto livello di istruzione tendenzialmente può imparare a fare quasi tutto quando andiamo a fare una, un percorso di laurea per saper utilizzare o partecipare a quella che è il funzionamento di una centrale nucleare stiamo creando quindi una struttura un percorso in cui dare una marea di informazioni a una persona che poi quindi saprà lavorare effettivamente in quel settore per quanto complesso che sia ma avendo raggiunto quel determinato livello di competenza e quindi abbiamo un qualcosa che da un punto di vista di funzionamento può anche essere perfetto, ma a livello ergonomico fa schifo. Cioè abbiamo un meccanismo per cui abbiamo avuto bisogno di spiegare un sacco di informazioni a quella persona per fare in modo che potesse interagire efficacemente con la strumentazione della sua centrale nucleare, per esempio. Per dire una cosa complicata, potrebbe essere un, uno dei, dei grazi. Per andare nello spazio anche se adesso stanno provando a creare razzi per andare nello spazio in cui si possa essere passeggeri ignari di tutto che è proprio questa idea del rendere ergonomico effic efficacemente efficace l'interazione di una persona senza competenze che sa fare qualcosa che invece altrimenti avrebbe richiesto enormi competenze e questa interazione appunto può essere fatta spiegando le cose che è però il metodo un po più più becero per arrivare a questo risultato, infatti il linguaggio è uno strumento potentissimo eh, è perché è versatile fondamentalmente, noi con il linguaggio possiamo potenzialmente spiegare tutto, o quasi tutto perlomeno, ma contemporaneamente ha un limite fondamentale. Cioè il linguaggio ha il limite fondamentale di essere faticoso, di essere complicato, di richiedere di eh, fermarci un attimo a cercare di leggere e interpretare quei simboli per cercare di, di, di trarre da quel, da quel contenuto un'informazione che ci può servire per qualcos'altro. Questa cosa noi magari a volte la la diamo un po' per scontata, ma invece è fondamentale come questione perché poi quando ci troviamo di fronte a una porta dove c'è spingere o tirare, noi a volte non leggiamo neanche quelle, eh, quella, quella parola, quelle, quelle poche lettere che, che abbiamo scritte davanti e spingiamo quando invece la porta è da tirare e ci troviamo a sbattere contro una porta. E questa cosa non è che sia una cosa strana, è una cosa naturalissima, normalissima, semplicemente perché leggere è complicato. Leggere richiede uno sforzo. E <ride> e infatti uno eh, degli spazi dove vediamo manifestarsi nella sua natura peggiore il linguaggio è quello del, dei manuali di istruzioni. Gli oggetti spesso hanno dei manuali di istruzioni che ci aiutano a capire come utilizzare l'oggetto che abbiamo appena acquistato. Mi arriva il mio pacco da Amazon, eh, vado, apro l'oggetto che ho appena comprato e poi ho 100 pagine da leggermi per capire come utilizzarlo. Quando succede questo, mi leggo quelle 100 pagine... E sono un maestro però contemporaneamente ergonomicamente c'è un aspetto di interazione con quell'oggetto che è tremenda mentre ci sono invece degli oggetti a volte che sono ergonomicamente perfetti come possono essere che ne so magari storicamente eh, i piatti i piatti sono qualcosa che nell'umanità utilizziamo da ogni di in tempo e contemporaneamente quindi quando mi vendono un piatto non c'è il libretto di istruzione allegato in cui mi dicono eh, è una ciotola ci metti dentro delle cose e te le mangi non c'è scritto questa cosa perché io vedo il piatto e capisco e ne intuisco la sua utilità come contenitore utile per fare qualcosa per metterci qualcosa poi Cosa ci metto? Se si tratta di cibo o altro? Questo in realtà non è così evidente. Però diciamo che già il modo in cui interagire con quell'oggetto è un qualcosa che mi è favorito dal fatto che è ergonomicamente efficace il modo in cui quell'oggetto spiega la sua stessa funzione. E questa cosa poi, tra l'altro, eh, non è eh, costante nel tempo. Cioè, un tempo effettivamente i piatti non avevano nessuna istruzione. Poi, con il tempo, i piatti hanno iniziato ad avere sempre di più invece dei Contenuti informativi che erano si sono resi necessari perché poi la tecnologia ha variato poi il modo in cui noi utilizziamo i piatti. Un conto è quindi se il piatto può andare in lavastoviglie oppure no, se può andare nel microonde oppure no. E quindi cosa hanno fatto? Senza star lì a fare chissà quale manuale di istruzione, sotto il piatto tendenzialmente ci sono stampati dei simboli con il vai in lavastoviglie, può andare nel microonde, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche spesso il... può essere utilizzato con degli alimenti, per, per uso commestibile. Quindi eh, ci sono dei simboli che riassumono dei, dei, dei discorsi un po' più complessi. E il simbolo è un qualcosa che ha un senso da un punto di vista ergonomico per non cadere nell'importanza, cioè nel, nell'uso di, di un linguaggio, nell'uso delle parole. Perché se io sotto il piatto invece che metterci il piccolo logo delle lavastoviglie ci mettessi tutta una spiegazione sul fatto che può dare una lavastoviglie e lo scrivessi in 10, 20, 30 lingue diverse oltre a essere un, un muro di parole che non guarderebbe mai nessuno perché poi anche andare a cercare la propria lingua là in mezzo non è così facile ma allo stesso tempo eh, non sarebbe in modo assolutamente più efficace per fare una cosa simile. E quindi alla fine le persone finirebbero per utilizzare male quei piatti, per spaccare nella lavastoviglie o per rovinare eh, nelle, nei microonde con dei, dei piatti che non ci potevano andare. Quindi quello che noi abbiamo, abbiamo inventato fondamentalmente dal punto di vista ergonomico è che a volte il linguaggio può essere sintetizzato con dei simboli. I simboli sono delle modalità quindi riassuntive con cui spiegare quindi dei concetti e delle informazioni utilizzando sempre un qualcosa di linguistico, ma che non cada nelle parole, ma che invece utilizzi una forma più sintetica, un po' più comprensibile e anche spesso vis visivamente più comprensibile, in un modo che però comunque richiede sempre un certo grado di interpretazione. E questa cosa è stata usata in maniera magistrale, tendenzialmente, nell'ambito del, della strada, del codice della strada cioè per strada noi infatti abbiamo, quando stiamo guidando, abbiamo la strada che è costellata di segnaletica e il fatto che sia così, che ci sia la segnaletica orizzontale, verticale, cartelli è tutto fatto per cercare di dare delle informazioni a una persona che sta utilizzando uno strumento, un mezzo di trasporto su un percorso pubblico, seguendo quindi delle regole che il percorso richiede che percorso quindi spiega al guidatore che le interpreta con una competenza minima nel leggere dei simboli e quindi legge il fatto che il segnale stradale è tondo è un divieto è triangolare è un pericolo è quadrato è informativo e su questo quindi si riesce in questo modo a favorire tanto il fatto che una persona anche distratta, che c'è fatti suoi, che sta, guardando, eh, sta pensando alla strada e a che strada deve fare, riesca comunque in maniera abbastanza intuitiva ad avere alcune informazioni che gli arrivano soltanto così, a spot, grazie a dei simboli che arrivano con i cartelli stradali. E già questa è una cosa eccezionale. Il fatto che si riesca ad arrivare a questo punto è un'ottima cosa, tra l'altro, tra i carceri stradali, probabilmente quello peggiore: sono quelli rettangolari, quadrati, che sono quelli informativi, dove dentro ci sono scritti a volte dei muri di parole eh, legati al che tipo di veicolo o in quali giorni della settimana il parcheggio funziona, se hai nei festivi, nei feriali. E quello è il momento in cui il simbolo utilizza il linguaggio e nell'utilizzare il linguaggio si perde via perché poi. Quando uno sta lì davanti, sta per parcheggiare o non parcheggiare, si chiede se è un giorno festivo o un giorno feriale, deve sempre guardare su internet, perché, tranne i rari casi, c'è sempre abbastanza confusione, o meglio, gli utenti sono confusi, chi deve farle multe no. Quindi <ride> è importante avercelo chiaro per quanto possibile come concetto. E non è, e non è, non è così, così evidente, così, non è così ovvio, mentre invece la comunicazione sarebbe importante che fosse ovvia, perché tutto ciò che non è ovvio è fraintendibile. Infatti forse l'apice massimo di efficacia nel, nel, nel riuscire a veicolare un'informazione e un'interazione tra uomo e macchina e ambiente, società e sistema efficace è la segnaletica orizzontale, quella che per strada troviamo nelle, nei tratti di vernice, di vernice che delimitano le, le varie carreggiate. In quel contesto quella vernice è uno strumento potentissimo. Perché quello poi non è linguaggio, non ci sono scritti dei testi, perché se scrivi due righe per strada poi non legge nessuno. E non sono neanche proprio dei simboli, cioè magari le frecce sanno qualcosa di vagamente simbolico, sì, però una linea, una linea continua, tratteggiata o doppia, è difficile già dirsi che sia un contenuto simbolico. È più un'informazione, un, un qualcosa che anche soltanto per salienza percettiva delimita quindi le due carreggiate e fa capire che c'è un lato e l'altro lato e già questa differenza non è che richiede chissà quale eh, esperienza pregressa uno lo vede c'è una linea in mezzo due pezzi di strada allora quindi uno è uno nell'altro poi che uno debba sapere su quale lato stare è un altro discorso infatti noi qui guidiamo sulla destra da altre parti del mondo guidano sulla sinistra e quando uno va in altre parti del mondo dove si guida dal lato opposto chi ci affitta la macchina ci dice sempre fate l'assicurazione sui specchietti retrovisori perché sicuramente li spaccherete per un qualche errore nella guida che è una cosa che naturalmente succede alla maggior parte delle persone che viaggiano quando vanno in paesi dove si guida dal lato opposto della strada ma appunto la segnaletica orizzontale invece è un qualcosa di informativo e così facendo quindi abbiamo tre attori che sono appena entrati nel discorso dell'ergonomia di come favorire la comunicazione abbiamo il linguaggio potente ma lento complesso e complicato abbiamo i simboli riassuntivi ma limitati nel numero di significati che possono dare e abbiamo le informazioni le... Quello che è saliente e che ha un senso anche dal punto di vista proprio soltanto percettivo, senza bisogno di interpretazioni complesse. È il concetto più vicino possibile all'oggettività, per quanto l'oggettività poi sia una chimera irraggiungibile. E, e in questo senso quindi la segnaletica orizzontale, poi le, le informazioni, a volte non vengono valorizzate abbastanza, non è ben chiaro a chi si occupa di informazione e di comunicazione quanto siano importanti le informazioni a volte si confonde informazione con linguaggio non sono la stessa cosa considerando che la salienza percettiva di un'informazione un, un non è la stessa cosa de, del linguaggio con cui lo traduco considerando che a me è un, un caso che mi, mi torna alla mente che è evidente rispetto a questo non so se tutti se lo ricordano riguarda il disastro di Linate del, del 2001 che era un disastro successo nell'aeroporto di Linate, eh, in Lombardia, eh, quando nel 2001 era capitato che un aereo privato eh, per errore eh, tagliasse la strada a un altro aereo invece che stava atterrando o stava decollando, che stava passando nella pista principale e i due aerei in quell'occasione si erano scontrati, esplodendo con 118 vittime. E cosa era successo all'epoca? C'è stata una grande confusione su chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato, quello che poi nel tempo è venuto fuori, fondamentalmente, è che l'inate era un aeroporto arretrato. Poi, infatti, dopo è stato ristrutturato, l'hanno sistemato, ma era un aeroporto arretrato a cui veniva fatta poca manutenzione e manutenzione fatta male, perché per terra esistevano delle linee, quindi di vernice che contenevano una vecchia segnaletica che non corrispondevano alla nuova segnaletica e le due cose erano sovrapposte in maniera confusionaria c'era una segnaletica invece verticale dei cartelli che facevano riferimento alla nuova segnaletica ma c'erano ancora forse alcuni cartelli vecchi e soprattutto non tenevano conto che per terra c'era anche un'altra segnaletica vecchia che non era stata cancellata quindi è successo all'epoca nel 2001 che dalla torre di controllo avevano detto all'aereo privato di eh, seguire un determinato percorso e quell'aereo semplicemente aveva seguito il percorso che era tratteggiato nella sua, eh, nel suo davan, nell'asfalto davanti a sé e così facendo purtroppo si è trovato in un posto diverso da dove la torre di controllo pensava che fosse perché loro invece facevano riferimento a un'altra segnaletica cioè L'informazione però saliente di quella vernice sull'asfalto era così importante da essere comprensibilmente eh, più importante che non quello che veniva dalla torre, dalla torre di controllo che per quanto significativo e sensato in realtà era frainteso perché era ancorato a un significato diverso una volta che visto nel, dal punto di, da un punto di vista diverso. Cioè quello che è successo era fondamentalmente che la vernice... Sposta il metallo. La vernice può spostare il metallo nel momento in cui la vernice viene utilizzata per costruire un'informazione che poi viene utilizzata per muovere macchine, motorini, aerei, qualunque cosa noi vogliamo. Se noi mettiamo una linea per terra, quella è possibile che prima o poi bloccherà qualcosa, devirà qualcosa, o influenzerà qualcosa. Perché è un'informazione saliente che le persone hanno difficoltà a ignorare. Ed è in questo senso la, questo la rende un'informazione estremamente potente. E in tutto questo, quindi, considerare che la vernice possa avere tutto questo potere non è tanto finalizzato a eh, esaltare chissà quale importanza di uno strumento come la vernice, ma a sottolineare il fatto che la comunicazione può essere estremamente potente se utilizzata in maniera consapevole. E qui noi abbiamo che la comunicazione umana, in effetti, tende a essere divisa per informazioni salienti, simboli, eh, parole, linguaggio e quando viene, viene divisa in maniera ragionevole e realistica in queste tre sottocategorie, in queste tre strutture allora iniziamo ad avere una possibilità di utilizzare la comunicazione in maniera efficace cercando di orientarci su certe cose questa cosa invece ci viene molto più difficile quando non teniamo in considerazione queste tre differenze. Cioè, a volte può capitare che le persone finiscano per eh, arrivare alla conclusione sintetica di essere convinti che sia tutto ugualmente importante, sia tutto oggettivo, sia tutto un dato di realtà, la loro opinione sia reale, sia vera. E quando arrivano a questa conclusione tendenzialmente eh, dicono delle cose o pensano che non ci sia neanche bisogno di dire delle cose perché pensano che sia la realtà quella, non serve a comunicarla, mentre invece non si rendono conto di quanto sia personale, soggettivo quel punto di vista. E diversamente, nel versante diametralmente opposto, a volte capita che dietro una prospettiva magari eccessivamente umanista e eccessivamente eh, filosofica, a volte possa capitare di cadere nella convinzione che sia tutto ugualmente astratto, eh, e indefinibile e impossibile da confezionare in un contenuto più chiaro e più concreto. Mentre invece anche lì non è vero che è tutto ugualmente interpretabile. Una linea bianca su uno sfondo nero divide lo sfondo nero in due metà. Questa cosa possiamo metterci lì a dividercela a, disc a, disc a, disc a discuterla quanto vogliamo, ma tendenzialmente è un'informazione piuttosto attendibile. Ci sono delle, dei concetti, dei contenuti che sono più informativi di altri, non possiamo dire che sono tutti informativi in maniera uguale, sarebbe un mentire o un sottovalutare il fatto che la realtà poi abbia diversi gradi di comunicazione di, di eh, efficacia ergonomica nell'interagire con gli esseri viventi che ne, che ne partecipano e quindi questo, tutto questo discorso fondamentalmente per andare a sottolineare il fatto che nella comunicazione sia importante tenere in considerazione quindi almeno questi tre livelli informazioni simboli e linguaggio e per suggerire la possibilità che poi alcuni errori di comunicazione alcune difficoltà Alcuni fraintendimenti che possono capitare nella comunicazione tra individui, tra esseri umani, che sia tra persone che si conoscono in generale, ma che sia all'interno di coppie, o che sia di persone che vogliono comunicare qualcosa a se stessi, a volte deriva da un pesare, soppesare eccessivamente una di queste tre componenti. Cioè, a volte capita che alcune persone, quindi, come suggerivo prima, siano committe di dire una verità oggettiva. Siano convinte quindi che il loro punto di vista sia reale, sia ancorato alla realtà e che non ci sia nessuna alternativa. E quando succede questo, capita che le persone quindi stiano, in quell'occasione, tendendo ad avere un approccio troppo poco introspettivo, troppo poco, poco psicologico. Non si rendono conto che dietro a una realtà effettivamente fatta di oggetti tangibili esistono anche pensieri, d emozioni, d opinioni e libero arbitrio e coscienza eh, delle persone che ve ne partecipano. che Influenzano e determinano invece come le cose vanno nel mondo. Non è soltanto un equilibrio di cause-effetti a breve termine, ma è un qualcosa di macroscopico in cui ci sono gli aspetti di elaborazione che alla fine creano un elemento caotico in una realtà altrimenti estremamente prevedibile e determinista. Ma se diamo troppa importanza soltanto a quello che riteniamo essere tutto informativo, allora rischiamo di cadere in questo punto di vista. Come diversamente può capitare di eccedere nel valorizzare la cultura simbolica, l'idea del simbolo, della sintesi, che è un qualcosa anche lì che può essere molto potente, soprattutto dal punto di vista culturale, antropologico e sociale, ma tende ad avere dei limiti. Cioè, quando a volte valorizziamo eccessivamente i simboli, c'è il rischio di cadere nella trappola di considerare quindi la propria verità come la verità universale, come se quel mio riferimento culturale sia un riferimento culturale. Evidente, ovvio, che abbiano sua verità soltanto perché condivisa da alcune persone. E a volte c'è il rischio quindi di essere fraintesi o di fraintendersi nella comunicazione con gli altri senza rendersi conto che in realtà non c'è nulla di universale in un simbolo, in un riassunto. C'è sempre un contenuto molto personale e anche il simbolo migliore di questo mondo in realtà parla soltanto di una storia personale, di un contenuto che arriva dal proprio passato, dal proprio passato più o meno condiviso, con il resto del mondo ed è un qualcosa importante utile economicamente può essere efficace da tanti punti di vista nel fare tanti ragionamenti ma non è assolutamente universale non è assolutamente giusto di per sé solo perché c'è è soltanto uno strumento che può avere una sua utilità come in ultima istanza quando diamo troppa importanza o pensiamo di poter dare troppa, eh, troppa importanza alle parole al linguaggio nella sua forma più astratta e più elaborata a volte finiamo per costruire delle argomentazioni che noi riteniamo essere evidenti sensate corrette potrebbe essere per esempio anche questo mio video potrebbe essere un contenuto verboso fatto di parole che alti la speranza è il tentativo di comunicare un qualcosa a delle persone e comunicare un'idea che possa essere condivisa eh, contrastata o che perlomeno possa far riflettere su, alcun, su una piccola sfumatura di un argomento ma allo stesso tempo è tanto importante ricordarsi che anche la comunicazione più eh, che vuole essere il più globale e corretta possibile in realtà è sempre una comunicazione parziale di un dettaglio di una parte che non comunica mai realmente tutto quello che è la complessità della realtà che è in, in, impossibile da riassumere in un semplice discorso per quanto il discorso possa essere lungo e contemporaneamente ricordiamoci che tutto ciò che passa tramite il linguaggio per quanto possa essere costruito con uno strumento con una scelta delle parole dei termini che sia il più oculato possibile è sempre comunque un messaggio impersonale. Cioè i simboli e le informazioni sono un qualcosa di limitato nella possibilità espressiva, ma sono più personali che non il linguaggio. Le parole esse, hanno il loro punto di forza nell'essere un ponte tra una persona e tra un individuo e gli altri individui e allo stesso tempo utilizzare delle parole crea sempre comunque un'elaborazione che toglie di personalità a un qualunque contenuto un concetto parlare della propria storia narrando eh, un testo elaboratissimo e perfetto comunque non parlerà della propria storia quanto eh, un simbolo o una fotografia che magari non vogliono descrivere tutta la storia di una persona vogliono descrivere un frammento ma quel frammento forse lo descrivono in modo più personale che tut non tutta la bibliografia che invece su cui possiamo spendere eh, milioni di parole di conseguenza quindi tenere in considerazione questi elementi saperli supposare in modo diverso è una cosa importante da saper fare per dare la giusta dignità ai vari elementi del discorso e provare a dare questa giusta dignità a questi elementi è un pezzo importante per cercare di comunicare tra individui, tra persone nel modo più efficace possibile, considerando che questa riflessione parte dal tema dell'ergonomia, che è la scienza che si propone appunto di far funzionare l'interazione tra l'uomo, la macchina e i sistemi e quello può essere uno spunto, secondo me, molto importante per cercare di favorire per quanto possibile un'interazione tra esseri umani, che è quello che ci interessa all'interno dell'ambito della comunicazione un'interazione tra esseri umani che possa essere soddisfacente, costruttiva e utile eh, ai fini che eventualmente ci proponiamo, come un'interazione tra noi e noi stessi, tra sé e sé e dentro la propria mente, con un linguaggio dei simboli e delle informazioni che siano efficaci per fare in modo che la nostra stessa mente capisca quello che vogliamo dire, che vogliamo suggerire a noi stessi e che ci possa essere una collaborazione efficace all'interno del sistema dell'essere vivente. Questo discorso quindi spero che non sia stato troppo astratto, eh, spero Ho aperto un po' di parentesi ma eh, fatto meno di così veniva un po' difficile. Eh... Spero comunque quindi sia stato sufficientemente chiaro. Questo è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.